Sono Enzo, ho 32 anni e vengo da Cosenza, in Calabria, Italia. Enzo is 32 years old and he comes from Italy, from the south of Italy from Cosenza, that is in a, a city in the Calabria region. Um, Sono al secondo anno di scienze pedagogiche all'Università della Calabria. E sono laureato in Scienze dell'Educazione alla Triennale e attualmente sto, sto lavorando come coordinatore e tutor di un progetto col centro di giustizia minorile. Ok, he's currently attending university for his master's degree, he's, a, he's at his second year, he has already like um, a bachelor's degree in uh, educational sciences and actually is working now as tutor and mentoring of a group of young in that are involved in the um, ju judicial circuit. Yeah, ehm, sì. Sorry. <laughs> eh, sì, quindi sto lavorando come, come tutore e coordinatore di un, di un progetto. Eh, questo progetto è rivolto ai minori del circuito penale. Ehm, ehm, diciamo ehm, questo progetto è diviso in, in parte in formazione e poi in tirocinio per uh, dei minori del circuito penale. So, he's working with minors that are uh, involved in this uh, kind of uh, judicial system and uh, he, he does some training for them and he's supporting them in all these parts. This is quite a difficult part. Sì. Sí. Allora, la, la mia storia è parla di questo, della, appunto chi, chi sogna eh, riesce a volare, nel senso che mh, per me non è, non è stato facile, eh, venendo da un quartiere popolare eh, ed essendo pure, eh, pure di etnia rom, eh, già dalle scuole elementari eh, è stato abbastanza di difficile in inserirsi nel gruppo, nel gruppo dei pari. Um, Antoine so is saying that his story is talking about uh, people who drink and fly because it was not uh, so easy for him during his life. He's a Roma, he was living in a very like, popular um, neighborhood. And since uh, primary school, he, it was difficult for him to, to integrate at school and especially with the peers. Eh, poi eh, dopo le scuole medie eh, mi ero iscritto a scuola superiore però dopo un anno ho, ho lasciato proprio per questo motivo perché non eh, non riuscivo a, a inserirmi nel nel gruppo dei pari uh when he joined the high school he after one year he decided to leave the school because if you're not integrated not included in the group so this is the reason why I decided to just stop studying Um, dopo qualche anno ho iniziato a fare eh, volontariato presso un'associazione che si chiama Circolo Culturale Popilia che si occupa eh, della scolarizzazione dei bambini rom italiani a Cosenza. But then after leaving school they decide to start volunteering for a, a, a local association in Cosenza that is dealing with supporting children, especially Roma children, with their studying. Eh, in questa associazione io eh, andavo da piccolo e ho deciso di, di fare volontariato per ridare un po' di, di quell'aiuto che ho ricevuto io durante le, le scuole medie ed elementari. This is the same association that supports Enzo during his early years. So, when he was uh, in primary and then in secondary school. So, for him, it was very important to join the association and this time to be himself, the one that was supporting other small children in their educational paths. <laughs> I've done circa 15 years, più o meno, volontariato. E poi ho, ho deciso anche grazie all'aiuto e al supporto dei volontari di questa associazione di riprendere gli studi e iscrivermi alle scuole superiori serali. And he has been volunteering for this association now for almost 15 years and thanks also to this involvement in the work of the association with the support of the other volunteers quindi start back to study. So I went back to high school and then moved to university. Sì, ehm, dopo il diploma ho deciso di iscrivermi all'università e all'inizio ehm, in famiglia non è stata capita la mia scelta, soprattutto per l'età avanzata, magari mh, volevano più che trovassi un lavoro e magari sistemarmi piuttosto che iniziare il percorso di studi. Uh, after graduation from high school, when he started to go to university, he faced many challenges inside his family because his family, so the father and the mother, were not so happy about the choice because they said they thought that he was too old to go back to study and they preferred to see him like working already. Sì, but dopo hanno capito quanto fosse importante per me questo, questo percorso e mi, mi hanno iniziato ad appoggiare in, in, in pieno tutti dai, dai miei fratelli perché mh, io sono l'ultimo di 11 figli quindi ho sette fratelli e tre sorelle. Ok, so, uh, but then the parents changed their minds so all the family become to be supportive towards Enzo because they understood the importance of this choice and it uh, says that he was very much supported by the brothers and sisters, actually he's the last uh, son of 11 children, and he has seven brothers and three sisters. Um, all'inizio l'università no, non è stato facile perché all'inizio del primo anno ho oh, un giorno ho perso mia mamma, e quindi è stato, è stato duro, però ce l'ho fatta anche perché un anno dopo ho perso pure mio papà e quindi è stata veramente difficile da questo punto di vista, però sono riuscito a laurearmi nei, nei tre anni giusti. Um, e' saying that uh, the, um, the experience uh, was uh, not so easy with the university, especially because during the first year of study he lost uh, the mother his mother died and then during the second year also his father died so he was completely left alone but he was uh, he found the strength inside himself and he succeeded to finish the study in the in the period that was envisaged so in three years he got a bachelor degree <laughs> Il fatto di essere rom, eh, a differenza delle scuole medie, e elementari, non è stato un peso, anzi è stato, è stato facile, eh, non è stato neanche mh, necessario dire che io fossi rom perché i miei colleghi non, non è interessato a questa, a questa cosa, è interessata la persona, eh, è interessato Enzo e eh, con, con alcuni ho stretto una forte amicizia che ancora adesso c'è per fortuna. In comparison with the first years of uh, his educational path, so meaning the um, element primary and secondary school and high school, the experience at the university was really positive because people at university, especially the other colleagues in the in the, in the same faculty they didn't care if Enzo was a Roma or not so they just care about Enzo so this was very nice because now yes he, he, he still continues to go out with them so he makes real friendship with them and this was the, sorry this makes a big difference because he fell included and accepted anzi sono riuscito dall'altra parte a, a far scoprire il mondo rom perché Tanti colleghi avevano dei pregiudizi, ho sentito dire, e tramite la mia esperienza, quello che sono riuscito, riuscito a imparare, a raccontare alle altre persone, sono riuscito a far cambiare idea su, sul mondo Roma, a tanti non-Rom. So being and so being himself, he succeeded also to change the perspective and the mentality of the other colleagues and people about Roma, because they knew aroma that they were they were not expecting to new aroma like Enzo so they were full of prejudice and stereotypes but actually knowing Enzo they they changed their minds and they understood that yes there are lots of prejudice uh, and stereotypes and this is not the real reality so vai avanti Enzo scusa mi sentite c'era forse caduta okay um, sì, eh, dicevo che eh, questo poi l'ho riportato anche fuori dall'università facendo um, congressi, facendo formazione a insegnanti a altre, in altre associazioni per far conoscere cos'è il, il mondo rom. Enzo uh, so has used uh, his personal experience to to involve other people also other teachers and uh, holding conferences and seminars so being speaker in these events to change uh, the mind and perspective of other people about Roma. Um, e questo l'ho fatto diciamo con i non rom. dall'altro dall lato quello che sto facendo è con i bambini rom eh, di due associazioni che seguo a far capire eh, l'importanza eh, dell'appartenenza alla, alla cultura rom e dell'etnia dell rom e non che non c'è niente di, di vergognarsi dal nell'appartenere uh, appunto all'etnia all rom eh, con i bambini piccoli dell'associazione. Del, dell so this is what uh, he has done with people that are non Roma people, but then is also working with uh, Roma people, especially Roma young children because uh, he want to change the pers the perception that Roma children have about themselves so he's trying to make Roma children understand that they don't have to feel shame of being Roma but they have to be proud of being Roma e eh, questo sta sta funzionando perché mm, diciamo io voglio essere e sto ci sto riuscendo a essere un, un esempio per uh, per gli, gli altri ragazzi rom che, eh, insomma, ce l'hanno fatta, ce la stanno facendo e che anche per loro è possibile, eh, nonostante sia siamo rom, di, di poter avere un futuro a scuola, un futuro lavorativo, un futuro dignitoso. Uh, and so aspires to be, but actually is already a, a positive role model for other young Roma children and young people and he wants to make them understand that uh, a different future is possible, a future made of success uh, in education, at work. So there is a chance, because we know, I, I want to add this, because we know that lots of Roma children already have no dream, but he wants to, to bring Roma children to dream again. And this thing I'm doing also in families, perché i, ho, ho alcuni nipoti che vanno a scuola e quest'anno hanno visto che insomma io sono riuscito a laurearmi all'università e l'anno prossimo anche due nipoti andranno, andranno all'università. So he's not doing this uh, only outside but also inside his own family because he has some niece and he wants to To inspire them, and actually there are two of them that are uh, in high school, and uh, following the example that uh, Enzo is setting, they are also going to enroll next year to university. E questa è un po' la, la mia storia: no? insegnare che solo chi sogna. Appunto, essere rom non, non, non deve essere l'ostacolo ai nostri sogni, ma anzi, deve essere un motivo in più per. Uh per sognare e imparare a volare. So, this is a uh, story and uh, being Roma has to be uh another reason to dream again and not an obstacle. This is the message that you want to share.